Ciao, come stai? Come state? Siamo qui sul canale Italia con Ana Paola e oggi faremo Ah, agora eu vou falar em português, depois eu começo a falar em italiano, por enquanto ele não vai entender nada. Noi nós vamos fazer uma entrevista e perguntar pros italianos algumas alcune domande che vocês sempre nos fazem Sobre Italia O que pensam os italianos Eu acredito muito que a minha opinião não vale tanto Eu gostaria de saber de um italiano verdadeiro Um italiano vero Se um italiano vero um Sì, penso, <risos> ma, diciamo un po' 99,99% oh, io uh, busso uh, Toc toc, permesso, posso entrare Nel vostro programma, sono nuovo Forse non mi avete mai visto E eh, sono un collaboratore di Ana Ana conduce que questa trasmissione Internazionale, mondiale italiano, brasiliano e quant'altro, io cercherò di starvi vicina, magari spendere qualche parolina, ma ciò che faccio di cuore è salutarvi e stare a disposizione di Ana, quello che vuole lei faccio io si vede che sei un conduttore, guarda quanto sei bravo, guarda lui è, è mio collega, No, mi ha, è un piacere per me collaborare con lui, eh, partecipare a questo canale televisivo abruzzese, no? è della regione qua e fare questa, questa trasmissione che con molto piacere vengo a fare. Lui è Luigi Cinquino e mi ha dato questa bella opportunità. Sì sicuramente anche le campane qui a Francavilla annuiscono, dico che tutto ciò che sta dicendo è verità. Eh, lei Dice guardate quando è bravo ma più che guardare chiudete gli occhi perché non sono troppo bello ma ascoltate ma sicuramente siamo simpatici vero ana sei super iper simpatica Ok, ho fatto una breve introduzione prima di chi. e adesso ho detto che avrei fatto delle domande riguardo a dei dubbi che i brasiliani spesso chiedono sugli italiani e tante volte io da brasiliana, anche se vivo qua, se vedo tante cose, penso che è da più credibilità se eh, chiedo direttamente a un italiano vero che cosa ne pensi su certi argomenti, no? Quindi ho qua qualche domanda. Io volevo sapere, è una domanda già imbarazzante dall'inizio, cosa pensi degli immigrati? Io degli immigrati penso che siano le persone che amo di più, perché loro hanno lasciato la propria casa e magari durante la giornata o durante le settimane non fanno altro che lavorare, ma un buon 30% della loro mente è così si trova ancora nella loro casa io fortunatamente per pochissimi mesi sono stato fuori di casa e sinceramente avevo fatto come, come un calendario che ogni giorno che passava mettevo una crocetta per sapere quanti giorni mancavano per tornare a casa con il nostro programma ci hanno chiamato anche all'estero eh, stando in mezzo a loro per me è stata la cosa più bella del mondo sì. Anna oh, eh, pensi che in italia ci sia del pregiudizio contro gli immigrati? In Italia ci stanno uh, delle le buone e le cattive persone così come sicuramente anche quelli che arrivano da fuori non quelli non che vengono viene da viene fuori, fuori. l'importante è essere bravi, venire in Italia a lavorare, eh. Eh, rispettarsi a vicenda e volersi bene sicuramente per me anche perché qua in Italia, specie nei piccoli paesi, tante case e tanti paesi si stanno svuotando quindi poter sapere che loro lo andranno a riempire per me è un qualcosa di vantaggioso per far continuare a vivere paesi che altrimenti eh, sarebbero morti. Sì. Adesso alleggeriamo un po' qua l'argomento. Tu cosa ne pensi quando senti parlare del Brasile? Cosa ti viene in mente? Brasile Ma... Brasile all'80% è allegria, fantasia Dopo mi hai conosciuto, hai cambiato idea mosia. No, ah, sicuramente poi al 20% Purtroppo anche <ride> lì ci stanno i problemi Magari si vedono eh, dei paesi e dei villaggi non troppo fortunati Però sicuramente il Brasile è da, da folklore da, da vacanza per chi vuole passare 15-20 giorni in modo un po' diverso Sicuramente eh, io ci andrei volentieri in Brasile restarci ti ti per piace sempre il mare, il sì. mare o la montagna? No, per me l'importante è cambiare, cambiare aria, cambiare ambiente. Ma sicuramente il Brasile offre tantissime cose quindi poterci andare, non per sempre, forse no, perché eh, ognuno ama la propria casa. Ma qualche invito di qualche rete televisiva brasiliana per andare a fare una puntata in Brasile, così ci eh, sì. sì. Ma sicuramente sì. Ma se loro sono in difficoltà nel capire ciò che stiamo Stiamo dicendo, diglielo anche in brasiliano. Diglielo. Uh, pessoal, stiamo sperando convites para per fare un um programma, una trasmissione televisiva in no Brasile. Da qui tem Quanti anni hai di esperienza tu? E con questo programma 43, eh, 20 anni di radio e 23 di televisione. Então, um um oh, è un buon partito qui per fare un programma 43 però la testa è ancora dura, <ride> c'è ancora tanto da fare ma noi in compagnia e con la collaborazione di Ana ce la metteremo tutta intanto tornando al Brasile noi la, la voglia, tutto ciò che ha detto Ana risponde a verità verremo volentieri quindi invitateci e noi saremo da voi tu consiglieresti uno straniero di venire a vivere in Italia attualmente nei giorni d'oggi con la situazione eh, politica e economica attuale? Ma sicuramente sì, e conoscerci, specie per cioè loro a trasferirsi non... proprio. Eh, certo. Loro non trovano fortuna dalle loro parti. Qui se ci sta voglia di lavorare, se ci si comporta in modo adeguato, sicuramente ci si sta bene. E quindi di conseguenza anche noi abbiamo la possibilità di collaborare in modo meraviglioso con loro. Quindi li invito, magari ci potremmo stringere la mano. Dai. E un'altra un domanda: l'italiano, la cucina italiana. È famosa no? in tutto il mondo e all'estero si pensa che gli italiani mangiano tanta pasta, questa storia è vera, sì o no? sì Anna è verissimo anche oh, perché sì, io mangio la pasta tutti i giorni anche più volte al giorno sia a pranzo che a cena anzi ti dirò io <ride> con l'andare la, de, degli anni magari eh, non è facile eh, cercare cibi che ti piacciono quindi un buon piatto di pasta magari abbondarne farne ben due piatti e chiudere con la frutta <ride> però la pasta non se ne può fare a meno tante volte quando ah, la eh, sera non si sa cosa mangiare un po di, di pasta agli olio o qualcosa di simile ci sta bene la e, della la mezzanotte. Della mezzanotte. Eh. e andiamo a letto contenti e con la pancia piena eh. adesso ti devo fare una domanda ma sono in imbarazzo tu mi perdoni <ride> sicuramente sì. mi perdoni? come io fare io non perdonare se Non mi faccio più vedere in, in abruzza colori <ride> è perché non mi ha perdonato allora c'è si dice anche Così c'è il dubbio, le, in Brasile c'è il dubbio così, ma è vero, gli italiani si fanno la doccia tutti i giorni, sì o no? C'è ancora questa cosa, soprattutto per uh, il periodo invernale questa cosa, no? Secondo te, perché poi... No, ognuno non è che eh, sai di tutti, no? dici che procede o no? Tipo una volta a settimana, due volte a settimana? Ma io non lo so. Beh, io penso sì o no? La do tutti i giorni, ma io penso di no. Un buon 50% può essere sì, poi bisogna vedere come sono stati abituati e come si comportano e anche il, il, il, il, lavoro, no, il lavoro che svolgono. Ci stanno quelli che magari lavorano in ufficio o cioè hanno vicino una bella segretaria, allora per ben presto. Profumare magari si lavano tutti i giorni oppure quelli che fanno dei lavori pesanti dove si suda ah. è inevitabile che quando si torna a casa si faccia la doccia però diciamo la media degli italiani è sulle 2-3 volte a settimana di farsi una buona doccia al contrario bidet magari sarebbe bene farselo no, tutti i giorni l'italiano si vanta tanto del bidet perché dice cavolo no, abbia, lo abbiamo e, e la doperiamo e... eh. okay. scusami la domanda l'ultima domanda un po' imbarazzante così ma è una domanda che fanno tutti i brasiliani mi mandano io dico io so a casa mia mica so mh, non posso sapere qual è l'abitudine degli italiani in generale no in questa domanda cosa mi vuoi chiedere no non ho fatto nessuna domanda adesso vogliamo salutare ah, infatti, sicuramente sì parla. vabbè io ringrazio Anna che mi ha fatto entrare nel suo programma ma la, ho la possibilità di salutare tante persone nel mondo italiane brasiliane e non che dire a me piacerebbe anche che ci sia un un seguito quindi, se Anna uh, Facciamo, ci dà siete. la possibilità, quanto vuole mi chiama e io di corsa. Uh vado da lei ma chi è che non andrebbe di corsa da lei tutti quanti grazie Anna grazie Luigi simpaticissimo grazie di aver partecipato qua alla mia trasmissione è così. e così chiudiamo qua e facciamo un'altra un'altra un un volta un'altra un sì. volta qua, volete fate le domande qua sotto ai commenti di questo video potete fare anche delle domande direttamente rivolte direttamente al chiedete Luigi chiedete a me eh, vi sopportate a me vi risponderò molto volentieri. Ho oh, un bacione a tutti quanti. Ciao. Ciao, grazie Luigi. Ciao. Ciao, Ciao Anna.